Qua, eh, buongiorno a tutto il mondo e a tutti quelli che mi seguono. Oggi vorrei parlare di un aspetto eh, lavorativo. Allora, ci sono lavori che ci piacciono e lavori che non ci piacciono. Che cosa significa? Significa, stiamo parlando di allungamenti capelli. Ci sono tanti parrucchieri che non piace l'allungamento dei capelli e mi piacerebbe scoprire insieme a voi le motivazioni di una persona che rifiuta un certo tipo di lavoro che gli compete come disciplina. Quindi io mi ricordo quando ho cominciato a fare delle acconciature da sposa, si aveva molta paura perché non conoscevi, eh, non avevi un repertorio di acconciature per proporre alla cliente. Quindi ogni volta c'era un panico generale. Stiamo parlando sempre quando si inizia a lavorare, a prendere questa professione fantastica che ti dà tante soddisfazioni. E quindi mi ricordo che eh, quando mh, ho fatto anche corsi di acconciatura da sposa, perché negli anni 90 eh, mi ero appassionato e ne facevo 300 anni. L'hanno di spose, veramente, tante, tante, tante spose e tanta, tanta, tanta esperienza. E avevo anche tanti collaboratori intorno a me che eh, da un approccio vergognoso a un'indipendenza eh, fantastica per sicurezza della proposta. Perché ogni volta che uno propone un qualche cosa... Sicuramente c'è stato un sperimentare, un laboratorio di ricerca, prova, riprova, riprova, riprova, arrivare a trovare oh, qualche forma espressiva che possa piacere. Facevamo decine e decine di servizi fotografici e quelli delle spose che erano... e, e noi ci ponavamo un, un mollettone <ride> per stringere... Eh, questi vestiti ma anche questi, i capelli e io me ne ricordo uno in particolare che non avevamo tempo e ho preso questi capelli che erano bellissimi mossi l'ho crocchiati ci ho messo un mollettone e l'ho lasciato il fotografo 30 secondi Beh, vi garantisco, quella fotografia a parte fatto fu di copertina di questa rivista, ma poi decine e decine di eh, spose non sapevano che quel movimento era uh, stato fatto a fortuna di aver uh, uh, posto un, un bollettone per dare quell'emozione a quell'attimo della fotografia. Bisogna crederci sulle cose, perché se non ci credi non sperimenterai mai, quindi a tutti quei parrucchieri che eh, non piace o perché hanno paura o perché quindi uno si può appassionare su tecnica, su due, anche su tre e poi eh, miscelarle e proporle al momento giusto, alla persona giusta, ai capelli giusti, all'atteggiamento giusto, quello che noi andiamo a realizzare. e Proprio per questo, nel momento che tu hai eh, questa sensazione di sicurezza, avrai più successo nella proposta moda. Oggi ho pubblicato una proposta moda per eh, un vezzo, un vezzo, dieci ciocche, dice cioè, che sono dieci ciocche. E proprio per questo ve le faccio, vi faccio vedere l'immagine. Eccola qua. Bene, avete visto? Quello è un effetto di cinque ciocche a questa altezza per lato su un taglio eh, paro e la persona che lo indossa lo indossa come vezzo che nel momento che ha bisogno di Ma sedurre una persona che sta instaurando un dialogo importante a lei anche il linguaggio del corpo fa la differenza quindi con un linguaggio del corpo un movimento a caso scopre questo colore scintillante che dà eh, piacere a vederlo. Bene mi sono dilungato un pochino eh, oggi volevo raccontarvi questa, questa esperienza di questo parziale e consiglio sempre a eh, ai parrucchieri, e integrare questo aggettivo che è l'estescio e vi aspetto alle prossime puntate, parleremo sempre del più e del meno. Ciao, grazie, e seguite il canale YouTube, cliccate sulla campanella e così sarete sempre aggiornati di eh, Estensore Point, Porte aperte alla E-Station, eh, è un'iniziativa che stiamo realizzando con i nostri cinque partner e sta funzionando bene perché eh, sta arrivando tanta gente interessata a capelli da indossare. Oggi Ciao. vorrei parlare con voi eh, di tessitura eh, dei capelli.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 Promuovere, promuovere, promuovere. Anche questo video che io sto facendo con voi, sto promuovendo l'estensione dei capelli. Perché se vi do un'opportunità di argomentazioni, se tu hai delle argomentazioni valide, c'hai sempre ragione dal punto di vista della clientela. Quindi bisogna sempre prepararsi, prepararsi, prepararsi per promuovere, promuovere, promuovere.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 un video promozionale per porte aperte a extension Porte aperte a extension e se voi andate nel portale Gallori.it, i centri point leggerete i vostri cinque in questo momento partner che eh, hanno deciso di diventare appassionati sull'allungamento di capelli quindi dobbiamo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 Grazie e ciao.